nuovo video, oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video, come avete visto dal titolo questo sarà un altro anti-haul eh, che riguarderà il Natale premessa, ho chiamato questo video regali inutili eh, per parlare di tutti quei regali che magari Uh, trovate nei negozi nel periodo natalizio che sono spacciati come regali bellissimi di Natale, che sono magari già preconfezionati, eccetera, eccetera, e parlerò anche di altri regali, che magari sono regali, che, che parlerò anche per esperienza personale, di regali che ho ricevuto di cose che avevo già, che non avevo bisogno per di un'altra cosa uguale a quella altra cosa, uh, e insomma per farvi un po' capire che durante il periodo di Natale si può essere un pochino sostenibile, nonostante uh, i negozi ci strafacciano già. che cosa hai detto? Nonostante i negozi ci sbattano già in faccia, tipo tutte le cose che puoi regalare per Natale ti mettono il fiocchettino pure su una forchetta. Uh, e. e... Vi dico già, vi anticipo già il prossimo video che sarà sui uh, regali sostenibili, su, quindi su regali sostenibili che potete fare, che potete chiedere. Uh, vi metterò un po' di siti dove potete andare a cercare le, le altre cose, giusto per prepararvi, che questo è lì, faccio questo anti-haul prima, per poi parlare delle cose belle dopo. Allora, voglio iniziare col dire che la mia concezione, diciamo la mia concezione del Natale è un po' cambiata tantissimo nel, nell'ultimo anno, proprio perché l'anno scorso io avevo iniziato il mio periodo zero waste proprio vicino al Natale. Uh, siccome avevo iniziato questo percorso di Rose da poco, non sapevo dove mi avrebbe portato, non ero ancora informata su tante cose. Uh, ho deciso che a Natale sarei stata zitta, muta, uh, avrei fatto i regali, avrei comprato regali in plastica, avrei comprato cose che vabbè consideravo un pochino inutili, um, e um, ho accettato anche alcuni regali che erano un po' inutili. Uh, proprio per questa cosa che uh, non volevo imporre molto questa mia idea del Silwis, questa mia idea di essere più sostenibili anche per una festa che insomma ci siamo un po' persi un po' il senso del Natale che dovrebbe essere principalmente una festa dove si sta tutti insieme con la famiglia, essere felici, mangiati insomma, sì, i regali sono belli chi, chi, non sto dicendo che i regali facciano schifo perché mh, i regali sono belli, è bello ricevere una piccola attenzione, però anche durante il periodo natalizio si può essere sostenibili, quindi adesso vi parlerò di alcune cose che magari potreste evitare <ride> di fare in questo periodo natalizio e che potreste anche dare direttamente come consiglio ai vostri familiari di non farvi regalare queste cose iniziamo dai classicissimi regali di Natale ovvero accappatoi, pigiami, uh... Ciabatte, calzini, mutande, però onestamente sui calzini e le mutande avrei da dire una cosa che sono utili, quindi quelli li potrei anche accettare basta che non siano comprati da H&M. Um, però sulle cose tipo pigiami, accappatoi, guanti, capelli, sciarpe ho da dire tante cose ovvero questi sono i tipici regali che uh, qualche familiare ti farà uh, perché non sa che cacchio darti quindi um, piuttosto che magari che ne so darti una bustina con 20 euro ti regala una cacchio de sciarpa comprata al mercato che per carità la sciarpa è sempre utile è sempre bello vedere delle sciarpe però onestamente se avete già in casa due o tre sciarpe Secondo me avete già abbastanza sharp nella vostra vita Io... Due sciarpe eh, comprate eh, al negozio dell'usato, sono tutte due sciarpe di cashmere oltretutto, quindi mi tengono un bellissimo calduccio e non credo di aver bisogno di altre sciarpe nella mia vita, va bene così. Guanti, anche quelli, sono sicura che avete già un paio di guanti in giro per casa, non li usate sempre. Io qua in, Can pure io qua in Canada, che sono tipo ho un inverno lungo e freddoloso, non uso sempre i guanti, ho un paio di guanti con le dita e un paio di guanti solo tipo i mittens, non so come si chiamano, se c'è un un nome in italiano, eh, che perché quelli tengono un po' più caldo nei giorni veramente veramente fredolosi, però più di questo non ne ho bisogno, cioè non mi servono 50 pai di guanti, perché boh, cioè non, non, sono, non sono in una serie tv dove devo abbinare sciarpa cappello e guanti con il mio cappotto, ok? E anche in quel caso per favore non fatelo, non avete bisogno di 50 cappotti, di 50 cappelli, di 50 pai di guanti, però ovviamente... Ehm, se qualche vostra amica vi dice, oh voglio questo paio di guanti perché non ho un paio di guanti, mi serve assolutamente, sì, è, è un regalo utile in quel caso perché è una cosa che la persona vuole. Però se ricevete o se donate un paio di guanti o un sciarpa o un cappello perché magari c'è un set carino fatto a un modo di natalizio perché io so i negozi cosa fanno e vi inducono a comprare queste, queste stronzate, io ho lavorato nei negozi e ho lavorato nel periodo natalizio, so cosa significa preparare queste cose, apposta per gli occhi dei consumatori quindi a meno che non sia una cosa veramente richiesta no? non fate questi regali uh, pure i cappelli, stessa cosa ho un cappellino da francesina e un cappello per l'inverno non sono un amante dei cappelli non mi piacciono tanto i capelli. Uh, un, un, la mia giacca ha un grossissimo cappuccio quindi metto quello se è proprio freddo uh, quindi sì i capelli non li trovo una cosa cioè sì sono utili se quella persona vuole un cappello ma altrimenti se avete già due o tre capelli a casa non me ne steppano altri cinque e quindi stessa cosa per i pigiami per gli a meno che non sia una cosa voluta che ne avete bisogno perché il vostro pigiama magari non è più bello che non è più uh, ben, ben tenuto che avete bisogno di un pigiama più caldoso e che, che ne so insomma ci siamo capiti questi sono regali inutili, perché questi sono i classici regali che i negozi vi sbatteranno in faccia, perché sono carini, coccolosi, puffosi, calducci, quindi danno molto questa sensazione del Natale, no? Inutili! Un'altra cosa che è sempre collegata alle cose puffose, caldose, eccetera, eccetera, sono le coperte. Uh, questa cosa uh, mi fa ridere perché io per prima ci sono cascata in questa cosa perché io l'anno scorso lavoravo appunto in un negozio um, dove vendono un po' di tutto hanno tantissime cose bellissime ma nel periodo natalizio ricevevamo così tanta merce non avete idea di quanta merce ricevevamo e co quante cose non riuscivo neanche a mettere negli scaffali proprio perché la merce era troppa facevamo sempre queste coperte, le throw blanket, non so se avete presente, sono quelle coperte che magari mettete sul letto per fare un po' di decor, molto carine, molto belle, sì, ok, stupende, bellissime, chi non ha bisogno di coperte nella vita, assolutamente tutti hanno bisogno di coperte nella vita, però, però, come il discorso prima, sono sicura che nella vostra casa avete già delle coperte che vanno benissimo, magari non sono bellissime, magari sono più vecchiotte, però le avete già, non serve che vi facciate regalare altre coperte, eh, solo perché sono belline, sono puffose, sono nuove, quindi c'è sempre questa cosa di nuovo, il nuovo, bello, carino. Queste cose piacciono un sacco anche a me, io sono, sono una partita di cose puffose e tutto quanto, però eh, sono cosciente che in casa mia ho comunque eh, almeno tre copertine che posso usare quando sono in soggiorno e mi guardo un film, e ho freddo e tutto quanto, e non me ne servono altre, e se me ne serviranno altre, molto probabilmente, punterei più che altro su magari un brand che li fa uh, in maniera più sostenibile rispetto a questi negozi che li fanno in chissà che ho le materiali non... un'altra cosa sono i regali preconfezionati ovvero tutte quelle cose che sono già confezionate ed è come se dicessero guarda questo regalo è già pronto lo compri e lo dai già alla persona <ride> qual è il problema di quei regali? primo il packaging, sono dei packaging con, con temi natalizi pff, mega plasticosi che non servono effettivamente a niente, se non per dirti che guarda c'è già il packaging natalizio, bellissimo! Perché, com però, comunque, nei prodotti tipo cosmetici hanno comunque la finestrina uh, di plastica, che quindi puoi vedere cosa c'è effettivamente dentro quel pacchetto, quindi ti tocca comunque impacchettare quel regalo, quindi doppio spreco di imballaggio. Ebbene, parliamo soprattutto sulla questione cosmetici. Anche Sephora fa eh, le cose impacchettate in maniera, tipo i pacchetti già pronti, oppure quelle stronzate, perché le definisco stronzate, a forma di palla natalizia da mettere nell'albero. Allora, tesoro, eh, se io devo comprare un mascara, se devo regalare un mascara a una mia amica, compro il cacchio di mascara nel suo, nella sua confezione originale, perché sono sicura che lei dà la palla natalizia di plastica, non se ne fa niente. Sì, fai la tua bella figura, perché guarda una cosa natalizia, oh my god! Però effettivamente non serve a niente, è un, è un pezzo di plastica che andrà nella tua spazzatura, e che quindi a fine serata, quando è tutto... Ti avete quando tutti avete già aperto tutti i regali e vi noterete quanta, quanto spreco c'è cioè. quindi diciamo che tutti quei, que, quei regalini fatti già con i prodotti già dentro non è detto vengono apprezzati da tutti per me quei regali sono per persone pigre a meno che voi non vogliate veramente quella cosa perché magari c'è il profumo insieme alla crema con lo stesso profumo insieme alla crema per il corpo con lo stesso profumo perché amate tantissimo l'odore di Chanel Va bene, però non è detto che a tutti, eh, che tutti apprezzino una, un regalo del genere, tantissime amiche di mia mamma eh, regalavano queste cose a lei con questi regali pre-confezionati e non sembrano cose che lei utilizzava perché non è una che magari non so che si mette sempre un sacco di creme, non è detto che lei ami il profumo, non è detto che vada bene per la sua pelle perché a meno che voi non conosciate veramente Vita morte e Miracoli eh, della persona e sapete già il suo tipo di cappello, il suo tipo di ca cappello capello capello ok boh, lo so uh, il suo tipo di pelle tutte queste cose qua i prodotti come profumi creme uh, sì profumi e creme principalmente skincare andre non andrebbero regalati perché a meno che non sia una cosa chiesta cioè del tipo guarda o oh, voglio eh, farmi voglio il profumo di Dior quale voglio quello perfetto la persona te l'ha detto, sai benissimo cosa gli piace, sai benissimo che gli piacerà che lo utilizzerà. Però se la persona non ti ha detto niente e non sai effettivamente, se, se non l'hai mai vista che ne so uh, usare un prodotto di oro e tu gli sbatti in faccia un, un cofanetto regalo perché boh è uh, bello, ha um, poco senso e molto probabilmente quel regalo sarà un po' sprecato uh, ed è inutile per non parlare del fatto che tantissimi di quei prodotti sono testati sugli animali, vi prego non comprate prodotti testati sugli animali, vi prego. La quale vorrei fermarmi sono i, le confezioni di regali. Um, tantissima gente ogni anno compra: uh, gli, uh, come si chiama? La carta da regalo, i fichettini le cose, le decorazioni eccetera eccetera, vi prego non fatelo, eh, piuttosto se ogni anno eh, ogni anno mia madre quello che faceva, e l'ho imparato da lei questa cosa, ogni anno quando facevo, aprivamo i regali, lei teneva sempre la carta dei regali, io dicevo, sento, mamma non tenere la carta che è da petto poraccia <ride> però avevo ragione qui, qui, con la, col pacchetto regalo se tu lo apri bene lo puoi tenere e riutilizzare l'anno dopo e soprattutto eh, non sempre quelle carte regali sono riciclabili perché eh, non sono fatte 100% di carta, quindi quest'anno impegnatevi un po' nell'addobbare nell i regali, nell'impacchettare i regali, scusate, nell i regali eh, in maniera più sostenibile. Quindi, se riuscite a comprarvi, che ne so, una semplice. Rotolo di carta normalissimo e poi decorarlo voi, magari con dei disegnini, con dei timbri, con pff, non lo so, con dei fiorellini, con cose. Uh, se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Io farò vedere probabilmente come impacchetterò i miei regali, vi darò delle idee, ma veramente saranno delle idee molto minimal proprio perché voglio evitare di comprare la carta a regalo. Perché dall'anno scorso ho tenuto un po' di pacchettini che ho riutilizzato ogni tanto ai compleanni, eccetera, eccetera, perché non erano carta proprio da, da Natale, erano carta con decorazioni a caso. Uh, quindi è sempre utile anche questo di comprare una, se comprate una carta regalo perché non avete veramente niente, niente, niente, non volete fare dei pacchetti minimal, comprate una carta che non sia proprio specifica per il Natale, ma che sia uh, una carta che potete usare anche per altre occasioni, tipo per regali di compleanno, per San Valentino, per altre feste, uh, in modo che non sia proprio una carta che usate solo una volta all'anno e che risulta un po' inutile. Poi i fecchettini, evitateli, sono veramente inutili, fatti di mega plastica, quelli non si riciclano sono 100% che non si riciclano poi magari se mi sbaglio ditemelo ma sono abbastanza sicura che quelli andrebbero buttati nella spazzatura e, e quindi sì, piuttosto impacchettati i regali in maniera più sostenibile o fatelo magari anche con la stoffa che anche su quello c'è tutta una marchettata pazzesca proprio perché iniziano a vendere i rolloni con tutte le decorazioni più belle natalizie che però... Onestamente no, piuttosto tenetevi appunto le carte degli anni scorsi o anche di quest'anno se non l'avete mai fatto, tenetevi la carta se nessuno la vuole tenere, tenetevela e riutilizzatela nei prossimi anni, sarà comunque un uso migliore rispetto a buttarla direttamente nella spazzatura e fine. Un'altra cosa dei regali un po' inutili che si possono fare sono quelle cose che si possono regalare solo a Natale, allora adesso mi spiego, eh, le cose tipo, che ne so, regalare una tovaglia con sopra la faccia di Babbo Natale eh, per il tavolo, che sicuramente è una tovaglia che non... non... <ride> non utilizzerai eh, se non nel periodo natalizio perché non è che lascerai la tovaglia di Natale tutto l'anno no, perché giustamente lo colleghi molto più al Natale, quindi è una cosa che non, non usi stessa cosa per le decorazioni natalizie quindi tipo eh, le palline sapete tipo la snow globe la, il, come si chiama, il globo di, di neve con, la, con tipo il Natale o tipo delle scatoline musicali con sempre le cose di Natale ci cioè sono un po' quelle decorazioni che sono belle perché soprattutto le scatoline musicali sono molto carine, però se se è una cosa tipo spiaccicata la faccia di Babbo Natale o spiaccicata una cosa natalizia che per quanto io possa amare sarà comunque una cosa che collegherò al Natale e che magari in giro per casa non staranno sempre io per dirvi due anni fa, tre anni fa ho comprato... Una snow globe con la musichetta di Natale che adesso la, la tengo per casa a prescindere. Eh, però quando la guardo, tipo, stona un po' con la mia decorazione della casa perché è Natalizia e quindi tipo ti, ti rimanda al periodo Natalizia. Tu sei tipo. Forse non dovrebbe stare sulla scrivania, forse andrebbe nascosta tra co con le decorazioni di Natale. Quindi secondo me regalare cose specifiche che ri ricor ri ricor ricordano il Natale, eh, è un po' inutile. E collegandomi a questa cosa, e collegandomi eh, a, a questa cosa del, del tutte le cose natalizie che ricordano un po' il Natale che puoi indossare sono Natale. Mi vengono in mente. Eh, che forse avete visto nei film, non so se ce l'avete anche voi come tradizione, ma sono i Ugly Christmas Sweater, ovvero i maglioni brutti natalizi. Uh, qua in Canada... Lo usano tantissimo e c'è tanta gente che compra i maglioni brutti natalizi, quindi un maglione molto brutto che tu indosserai solo il giorno di Natale, perché appunto è troppo natalizio. Io in questo momento sto indossando un maglione verde lucicoso, che può sembrare molto natalizio, però effettivamente non è che rimanda al Natale, è solo un maglione verde, quindi va bene così. Però c'è gente che compra proprio maglioni specifici con Babbo Natale con un elfo eh, con le cose di Star Wars natalizie cioè, ci sono, cioè, il, market, il marketing che c'è dietro è pazzesco stessa cosa magari c'è sono i pigiami con le cose natalizie i calzini con le cose natalizie ma i calzini ancora, ancora vanno bene i eh, pigiami con le cose natalizie eh, i leggings con le cose natalizie cioè, se tu mi regali un paio di leggings con Babbo Natale sopra non vado in palestra con i le leggings con Babbo Natale sopra mi dispiace dirlo ma sono veramente delle cose i nudi lì proprio perché rimandano a quella festa, a quell'unica cosa e col, so, col, solo quella volta la indosserai eh, e, e risulterà essere veramente una cosa in più a casa tua e risulterà essere uno spreco. Una cosa che non è legata al Natale ma è legata alla Befana, però mi è venuta in mente proprio per la cosa della calza. Allora, la calza natalizia. Adesso mi spiego, perché prima che magari qualcuno che ha dei figli o qualcuno che ama la calza natalizia della Befana mi, uh, mi linci Allora, la calza natalizia cioè la calza della Befana, mettiamola um, Bellissimo Per i bambini è bellissimo ogni, ogni Befana ricevere quella calza con dentro sorpresine, cose, dolcetti cose. So che quando ero piccola esistevano anche quelle calze dove c'avevi proprio uh, cose tipo la Barbie i giocattoli cioè, Bellissimi, per carità Però Ogni anno, comprare una calza nuova, effettivamente cosa te ne fai? Uh, quindi secondo me ci sarebbe, ci si potrebbe si potrebbe un po' essere popiginio. Mm -hmm. Quindi secondo me si dovrebbe essere, ci, ci si dovrebbe ingegnare un pochino di più su sta cosa e magari creare la calza ogni anno. Sicuramente in casa vostra avete una calza di Natale, ce l'avete sicuramente. Uh, quindi piuttosto che comprare una calza già fatta in commercio, che magari dentro ci avrà magari neanche i dolcetti che ti piacciono tutti o che magari non ci avrà le sorpresine che ama tutti, insomma ci siamo capiti, si potrebbe fare una calza di, da per sé, di per sé. Cioè nel senso che eh, prendi eh, una calza che hai già in casa, compri tu i dolcetti, li metti dentro, se vuoi fare una sorpresa al, al tuo nipote, tuo figlio, tua figlia, eh, qualsiasi bambino, magari puoi comprare una cosa che effettivamente lui adora, un giocattolo che lui adora, metterlo nella calza e regalargli una calza che hai già in casa, oppure ancora meglio si può fare la calza se sei manualmente con le cose oppure in commercio dovrebbero smettere di fare le calze di, di stoffa perché onestamente li trovo molto una cosa molto molto sprecona quindi o piuttosto li fanno che ne so con la carta capisco che non sarebbero resistenti allo stesso modo non avrebbero lo stesso effetto però ogni anno comprare le calze quando ne, magari sicuramente a casa ne avete già o addirittura le comprate poi le buttate via risulta essere uno spreco pazzesco perché quella è stoffa quindi non è detto si ricicli non è detto venga riciclata bene finirà probabilmente nel landfill quindi sì, vi prego fate, eh, cercate di essere responsabili anche con la befana please. un'altra cosa sono i calendari dell'avvento dei quali ho già parlato però ve li rimetto qua dentro sono i calendari dell'avvento che non è che considero inutili li considero però uno spreco enorme e se volete saperne di più di cosa penso di dei calendari dell'avvento vi lascio direttamente il video dove ho detto tutto per bene, senza allungarmi in questo video, però ci tenevo a mettere questa cosa, i calendari dell'avvento e non quelli di cioccolata. Anche quelli di cioccolata sarebbero un pochino uno spreco perché c'erano quella cosa di plastica un po' enorme, andrebbero cambiate quelle cose, però eh, so sono comunque uno, uno spreco minore rispetto ai calendari dell'avvento con i prodotti cosmetici dentro. Allora, io smetto di blatterare qua perché credo di aver detto più o meno tutto, però se avete altre idee qua sotto mi raccomando fatemelo sapere perché io sono sempre curiosa di sapere se avete mai ricevuto regali inutili, regali pigri, come li chiamo io, uh, e se anche voi avete fatto questi regali un po' inutili perché non sapevate cosa regalare alla persona e c'era il Natale, vabbè, insomma ci siamo capiti, fatemi sapere, noi ci vediamo al prossimo video, come vi ho già detto il prossimo video sarà sui regali sostenibili, uh, e niente, ci vediamo la prossima volta, ciao!